In questi mesi sono stati pubblicati studi interessanti per quanto riguarda l'associazione tra diete a prevalenza vegetale e salute. In particolare sono state esaminate tutte le cause di morte, l'asma e la pressione. Vediamoli insieme. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista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 Vegetale possa influire sui sintomi dell'asma e sulla loro comparsa. L'asma è una malattia cronica in cui le vie aeree si infiammano e si restringono causando problemi respiratori. Nel tempo sono stati studiati vari eh, alimenti in associazione con i sintomi di questa malattia e gli autori di questo studio, che poi è una revisione, eh, cercano di fare il punto della situazione. In questo studio si mostra come nei lavori passati ci sia stata già evidenziata una associazione chiara tra consumo di frutta e verdura e una diminuzione dei sintomi asmatici in particolare sia per quanto riguarda la gravità di questi sintomi sia anche la loro frequenza ribadisco che in questa revisione viene mostrata l'associazione tra diete prevalentemente vegetariane non soltanto vegetariano vegane quindi anche la dieta mediterranea rientra nel contesto in questo caso questa stessa dieta si è dimostrata efficace eh, nella diminuzione dei sintomi e nella diminuzione della loro frequenza. Al contrario, una dieta di tipo occidentale, quindi ricca di grassi saturi, ricca di prodotti industriali, ricca di dolci, si è dimostrata deleteria per quanto riguarda i sintomi asmatici. Abbiamo poi due articoli addirittura più recenti, di luglio 2020, che prendono in esame la pressione sanguigna e tutte le cause di morte. Nel primo caso parliamo di una revisione sistematica, ovvero di una revisione a cui è stato applicato un metodo logico e matematico per dare non soltanto risposte qualitative ma anche quantitative. Il risultato di questo studio è che si è visto che in letteratura si mostra come qualsiasi dieta basata sui vegetali o prevalentemente vegetale abbia un effetto positivo sulla, sulla pressione arteriosa. Ci sono diete più efficaci, ci sono diete meno efficaci... Ma alla fine tutte abbassano la pressione. Tra le diete più efficaci troviamo la dieta DASH, che è una dieta simile alla dieta mediterranea ma studiata appositamente per abbassare la pressione arteriosa, la dieta lato-ovo vegetariana e la dieta nordica, ovvero una dieta ricca di pesce, povera di carni rosse e carni in generale. Tra le diete meno efficaci, ma comunque capaci di abbassare la pressione arteriosa, troviamo la dieta mediterranea, la dieta vegana e diete generiche più ricche di frutta, verdura e fibre. Questi sono risultati importanti perché mostrano un effetto positivo delle diete prevalentemente vegetariane su una patologia molto spesso sottovalutata ma anche molto frequente. Quindi è importante curare l'alimentazione anche per eh, questi disturbi all'apparenza soltanto fastidiosi. Inoltre c'è da dire che anche in questa revisione sistematica si mettono insieme aliment alimentazioni prevalentemente vegetariane c'è la dieta mediterranea c'è la dieta nordica ci sono diete anche contenenti carne e pesce ma in quantità limitata quindi non è importante eliminare totalmente questi alimenti è importante avere una dieta basata sui vegetali il terzo studio è uno studio prospettico di coorte ovvero si prendono un tot di persone e si e guarda nel tempo come evolve la loro situazione di salute. In particolare sono stati presi più di 400.000 persone tra uomini e donne e si è visto per 16 anni che cosa succedeva alla loro salute. Quello che si riprometteva allo studio era quello di andare a esaminare l'effetto dell'aumento di proteine vegetali nell'alimentazione su tutte le cause di morte. I risultati hanno confermato le aspettative, in particolare si è visto che le donne hanno avuto una diminuzione del rischio per quanto riguarda la morte per tutte le cause in generale, per cancro, per malattie cardiovascolari, per ictus e per infezioni. Per quanto riguarda gli uomini invece il rischio di morte è diminuito per tutte le cause, per malattie cardiovascolari, ictus e anche per lesioni accidentali. I risultati sono stati ottenuti somministrando una dieta che avesse 10 grammi in più di proteine per ogni 1000 kcal di dieta e che avesse più o meno il 15% di proteine come fonte calorica nella dieta complessiva della giornata. Inoltre la dieta era composta prevalentemente da proteine di origine vegetale. Anche in questo terzo caso non si escludono completamente i prodotti animali, ma si punta soprattutto con forza a far vedere che una dieta sana è una dieta che punta principalmente sui prodotti vegetali. In sintesi, l'introito quotidiano di alimenti vegetali, sia in via esclusiva con alimentazione vegetariana o vegana, eh, sia comunque in via prevalente, sia dimostrato e continua a dimostrarsi importante per il mantenimento di una buona salute. Il mio consiglio personale è quello di puntare sempre sui prodotti vegetali, quindi cereali e derivati come pasta e pane, legumi, eh, frutta, frutta secca, eh, verdure, olio, soprattutto all'extravergine d'oliva. Non farvi mai mancare questi alimenti nell'alimentazione quotidiana e puntare soprattutto su essi. Bene, questo è tutto. E voi cosa ne pensate? Siete rimasti stupiti dai risultati di queste ricerche? Raccontatemelo qui sotto.